Una presentazione di powerpoint da proporre al pubblico mi capita spesso eh, con il mio lavoro di insegnante di vedere presentazioni che magari valide dal punto di vista contenutistico ma siano decisamente poco efficaci per esporre determinati eh, concetti determinati percorsi di conseguenza spero con questo eh, video di poter dare qualche dritto per vendere al meglio il vostro prodotto quando dovete esporlo a insegnanti, dovete esporlo a clienti, eccetera. Se il video, e eh, i consigli vi risulteranno utili, vi chiedo di lasciarmi un like al video e di commentare se volete eh, altre dritte. Grazie. Consiglio numero uno per valorizzare al meglio una presentazione che dobbiamo proporre a un pubblico che ci deve ascoltare. Per prima cosa nelle slide scrivere il meno possibile, e cioè vedete queste slide hanno semplicemente degli elenchi puntati che servono, per eh, cardini mentali nel momento in cui noi vogliamo esporre un determinato concetto. Consiglio numero due. Quando noi presentiamo una slide con un elenco puntato, se l'elenco puntato esce in contemporanea per intero, la nostra platea è molto probabile che si distolga dalla nostra attenzione perché legge esattamente tutti i punti che sono riportati in questo elenco puntato e di conseguenza non si focalizza sull'aspetto che noi stiamo eh, proponendo esattamente in quel momento. E quindi come procedere? Se noi selezioniamo il segnaposto che ci Contiene il nostro elenco puntato e poi andiamo su animazioni, riquadro animazione, al nostro segnaposto diamo un effetto, per esempio dissolvenza, a questo punto andiamo sulla parte destra nel riquadro animazione, cliccando sulla freccina rivolta verso il basso andiamo su opzioni effetto, e da opzioni effetto dai miglioramenti andiamo dopo l'animazione invece di non sfumare facciamo sfumare con uno sfondo eh, se, con un colore simile allo sfondo della nostra slide dando l'ok okay, se adesso noi attiviamo la presentazione dalla diapositiva corrente, ovviamente con un clic uscirà la prima voce dell'elenco puntato eh, che è quella che noi stiamo raccontando. Dopo con un altro clic si sfumerà la prima voce e comparirà la seconda voce in modo tale che il pubblico risulti sempre eh, attento a quello che noi stiamo esponendo in quel momento eh, e quindi veda esclusivamente quel cardine mentale per mantenere alta la sua attenzione. Un terzo consiglio per valorizzare al meglio la tua presentazione è quello di suddividerla in presentazioni personalizzate. Vedi che nella seconda slide della mia presentazione ho costruito un indice. L'indice mi segnala i punti principali eh, nei quali si svilupperà la mia presentazione. Per ogni punto principale dell'indice è opportuno eh, inserire una presentazione personalizzata che ci servirà per eh, passare al meglio da una zona all'altra della nostra presentazione. Vediamo come fare presentazioni, presentazioni personalizzate. Creiamo una nuova presentazione. Il blocco eh, relativamente relativo al primo punto riguarda i concetti di collaborazione. È molto importante quando noi creiamo una eh, nuova slide di PowerPoint eh, assegnare un titolo a questa slide perché questo ci consente poi di riprendere facilmente il senso di quella presentazione quindi in questo caso il, eh, la prima eh, slide è quella relativa a concetti di collaborazione che avevo intitolato online collaboration quindi la prima presentazione personalizzata coprirà le slide che andranno fino all'altro gancio di Online Collaboration, quindi le slide che andranno da 3 fino alla 9. Clicco su Aggiungi, chiamo Concetti di collaborazione, abbreviamola per esempio semplicemente con Concetti, la prima presentazione personalizzata do l'ok ok. a questo punto mi creo la seconda ecco mi sposto per vedere esattamente la posizione in questo caso è dalla decima slide quindi presentazione vedete che la presentazione personalizzata concetti è presente Diciamo nuova, il secondo punto si chiama Cloud Computing, parte dalla, dalla slide 10, mi copre le slide fino alla slide 13. Aggiungi, clicco su Cloud, cioè do il nome. Cloud Computing e ho creato la seconda presentazione personalizzata. La terza presentazione personalizzata si chiama Uso degli strumenti di collaborazione online. Partirò dalla slide 14 e mi coprerà tutte le altre slide, ecco clicco ad esempio fino alla eh, 18, ecco account utente, vediamo di coprire tutte le rimanenti slide ipotizzando appunto di avere questi tre punti come punti fondamentali, ecco, visto che ho inserito tutte le slide di questa terza presentazione personalizzata. Queste presentazioni personalizzate a cosa mi servono? Lo vedremo nel quarto eh, consiglio. Eccomi al quarto consiglio per valorizzare al meglio la tua presentazione. Una volta che abbiamo creato la presentazione personalizzata, abbiamo creato il nostro indice, abbiamo i nostri elenchi puntati, si tratta di usare queste presentazioni personalizzate. Quindi ci mettiamo sull'indice, selezioniamo la prima voce, Procediamo con il clic destro, andiamo su collegamento, inserisci collegamento, inserisci nel documento, vedete che sono presenti queste presentazioni personalizzate. A noi interessa la presentazione concetti. Clicchiamo su mostra e ritorna, diamo l'ok. Ok. Vedete che abbiamo linkato la voce dell'indice. Pro provvediamo con il secondo caso, collegamento. Inserisci collegamenti. Cloud Computing. Mostra e ritorna nella presentazione personalizzata. Passiamo al terzo. Clic destro. Collegamento inserisci collegamento, ecco la, la terza non l'avevo rinominata, è presentazione personalizzata 1, pazienza, clicchiamo su mostra e ritorna, a questo punto salviamo la nostra presentazione e procediamo, vediamo quello che è l'esito del nostro prodotto, l'esito è il seguente se io avvio la presentazione dall'inizio ecco, con un clic io mi porto sull'indice a questo punto, senza frecce, casette o cose particolari di presentazioni molto semplici inizio la mia esposizione cliccando su concetti di collaborazione mi si avvia la presentazione Qui ho quella slide che abbiamo sistemato prima. A questo punto nel momento in cui io eh, ho terminato di esporre la mia presentazione personalizzata vedete che senza passare eh, attraverso nessun pulsante semplicemente cliccando come eh, diciamo mh, relatore eh, sono, passato sono ritornato direttamente all'indice, clicco su Cloud Computing, si sviluppa il tutto e torno all'indice. In questo modo c'è assoluta libertà di esposizione da parte del relatore e il prodotto risulta sicuramente professionale.